Quali, ultima domanda Mario, quali, quanti sono gli investimenti messi in campo per realizzare concretamente la dimaterializzazione dei processi scolastici? Allora, eh, il, il, il cuore dell'operazione eh, eh, sono gli archivi digitali, e il costo è quello. Quindi eh, per quanto mi riguarda io conosco due realtà. Eh, una realtà dell'Antonietti di, dell di Seo e, e la mia. Eh, L'Antonietti di Seo eh, Stanno, mi sembra che avevano fatto un contratto con una ditta di circa 120 euro al mese, è un abbonamento mensile, eh? si paga uh, tutti i mesi costantemente, eh, io invece ho un abbonamento da uh, 170 al mese. La differenza iniziale, adesso invece penso che la differenza dovrò andare a visitare questa scuola che mi ha messo una curiosità pazzesca, prima, perché mi state bagnando il naso e quindi devo correre la scelta. Diciamo a fare questa scuola. Antonietti Diseo. Iseo. Sì, sono andato da loro tempo fa, sì, esatto. andato. Dove ero? Sono fermato. Ah, ecco, allora la spesa quindi la differenza qual è? Che eh, noi abbiamo acquistato un servizio eh, completo di mh, hardware depositato nella nostra scuola. Quindi il, il computer che gestisce gli archivi digitali è presente in una stanza della nostra scuola. Non è un nostro computer, è un computer incomodato, per cui non ne siamo padroni, non dobbiamo fare manutenzione non dobbiamo cambiare i dischi, non dobbiamo fare nulla, aggiornarlo, niente è semplicemente una macchina là, ferma, immobile e qualsiasi modifica a questa macchina verrà fatta in remoto dalla ditta quindi con 170 euro al mese noi ci siamo portati gli archivi a casa in questo modo evitiamo di affidare a un conservatore l'unica copia dei nostri atti la, la procedura di sicurezza prevede una copia in locale è una copia ridondante in remoto fatta dalla ditta tutte le notti rispetto agli atti che si sono modificati. Questo è l'archivio digitale, la spesa quindi è questa. Le altre spese sono l'acquisto di scanner veloci, circa 350 euro scanner, ovviamente è preferibile utilizzare scanner di rete in modo da potervi accedere da qualsiasi postazione. Altro strumento che se non lo avete, ma penso che ce l'avete, è un modem fax per poter incamerare in i fax e si parla di 20 euro 30 euro di spesa eh, io non, non saprei un altro strumento è il doppio monitor per chi lavora perché altrimenti non, non, non ha spazio per lavorare quando ha gli archivi digitali aperti ma io non saprei che cioè noi abbiamo già tutto in casa non, non abbiamo bisogno di cose nuove per, per digitalizzare eh, un'ultima cosa eh, dotarci di un editor pdf visto che ancora un po' di pdf li dobbiamo fare in modo da poter eh, Lavorare anche sui PDF. per le scuole, decreto legislativo 33, risorse specifiche, soprattutto umane, che metto una domanda ampia, ma una uno Allora, l'articolo 51 del decreto 33 eh, si intitola invarianza finanziaria, non significa costo zero, significa che non avete una linea in più. Dopodiché, tutto quello che riuscite a risparmiare con la dematerializzazione, e Mario Marini, che aguisce, è, è un esempio vivente di. Questo significa che io sono in condizioni di gestirlo, eh, di... quindi l'imbarianza finanziaria significa che costo zero, significa che noi dovremmo destinare dando delle priorità, sicuramente oggi la trasparenza è prioritaria. Dobbiamo pubblicare il piano triennale per la trasparenza e l'integrità, il responsabile della trasparenza se non predispone il piano è soggetto a sanzioni? Le risposte sembrano nobili leggendo il decreto ma molti dubbi sono emessi al lato della redazione. La relazione del dirigente scolastico che accompagna il contratto integrativo di d'istituto, laddove è previsto che venga dichiarato di aver ottemperato agli obblighi previsti dal decreto legislativo 33, del 14 marzo 2013, in tema di trasparenza, e i sindacati nazionali affermano che non esiste tale obbligo e che sulla relazione venga dichiarato amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare i limiti e le modalità di applicazione dei titoli secondo e terzo del, d del, Dec del decreto legislativo 150 del 99. Voi vedete si nasconde ancora dietro al decreto legislativo 150 senza considerare che il decreto legislativo 33 dovrebbe aver chiarito tutti i dubbi. Dunque potrei facilmente commentare strano paese in cui i sindacati danno interpretazioni autentiche su quello che dice il legislatore ma ometterò di dirlo, fate come se non l'avessi neanche pensato, eh, è sufficiente leggere due norme? L'articolo 10 e l'articolo 11. L'articolo 11 mi dice che sono tenuti all'applicazione tutte le pubbliche amministrazioni rinviando al 165. Nel 165 ci sono le scuole? Perfetto. L'articolo 10 mi dice che ogni amministrazione ai sensi dell'articolo 11 deve compilare il programma triennale erdo per un banalissimo elemento di logica da quale elemento deduciamo che le scuole non dovrebbero compilare il piano il programma triennale? nessuno quindi le scuole sono tenute come tutti gli altri il problema è nato da un documento che ha distribuito la CGL o un altro sindacato adesso non so dove eh, nella parte relativa alla relazione del dirigente scolastico al contratto di istituto 12-13, eh, avevano già prestampato eh, eh, atto da non eh, esenti, insomma atto che non deve essere, eh, quello sulla per eh, trasparenza, atto non dovuto, già prestampato, così i dirigenti prendevano quel modello già prestampato e lo consegnavano. Allora io ho detto al mio dirigente: guarda che è un atto dovuto, cioè io non, non, non penso che noi possiamo dichiarare che non abbiamo fatto il piano trinale della trasparenza quando invece l'abbiamo fatto anche se va ancora messo a punto, va ancora un po' affilato. Eh. Ovviamente questo non significa che non ci siano dei problemi, che sia una cosa che ci richiederà di rodare questo di quei documenti, questo però, però di qui a dire... Se sappiamo che è un obbligo almeno ci cominciamo a cimentare, se invece noi pensiamo, eh, perché tanto voglio dire qui in Italia c'è la corsa a rincorrere fuori dagli obblighi di legge, a me non si applica, a me non, questa cosa non è, io sono la scuola, cioè proviamo poi eventualmente a